Come te la spiego la paura di essere felici Quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici Mi dicono di stare calmo quando serve Mi portano del latte caldo e delle coperte Ed è proprio quando stanno a parlare Che vorrei gridare grazie a tutti Ora potete andare Ma resto qui A guardare un film Questa è la mia cherofobia, non non è negatività, questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità, questa è la mia cherofobia, ma tu resta, ma tu stai